Per i cugini di campagna, tre domande, come pensi che l'autonomia alimentare, la sovranità alimentare, la sovranità energetica, chiamiamola autonomia, chiamiamola sovranità come vogliamo, possano in qualche modo ridurre nel contesto internazionale le guerre e le disuguaglianze? Vedi, questo qua era il tema che io ho proposto all'Expo alla RAI quando mi hanno chiesto di fare la tv delle scuole e naturalmente ho detto sì mi interessa lo faccio se sì, riusciamo in qualche modo a trattare anche l'imperialismo dei multinazionali mi è stato risposto buongiorno e buonasera il discorso è finito quindi è veramente vero che la mia prova quando si è detto appunto di, di come si vuole essere coerenti e che mi hanno offerto questo lavoro che era ben retribuito, siccome ho risposto in tutto modo, mi ha stato cancellato e cassato, quindi la riprova di come avevo ragione eccetera sì è fondamentale e anzi da questo lato da, cioè proprio è sulla le, le, è la Monumento proprio del pensiero unico. E la cosa veramente è che nessuno ha tenuto, non è uscita ancora una cosa, un testo critico su questa cosa. E proprio una volta, pensa una cosa molto interessante, era il monumento all'invenzione, era il futuro. Era una cosa, eh, siccome il futuro diventa in qualche modo una pattumiera di scorie, di ive, allora ho dovuto fare questa celebrazione attraverso l'Espo. Cioè, veramente, sono inorridito, veramente. E questa qua è, mi ha fatto riflettere su questa cosa, Espo è proprio un'operazione, la massima di propaganda, cioè del pensiero unico, è la più clamorosa. Grazie.